Minecraft è bello, il nuovo Vintage Story è simile a Minecraft e ha qualcosa di nuovo Quindi anche questo gioco deve essere molto bello Ma questo gioco ha uno scuro segreto Vedete questa cosa davanti, qua? Questa cosa è tipo una tempesta temporale E vi dirò di più, vedete questa rotella che sta girando? Ecco, sta girando così perché ci sta essendo una tempesta temporale si chiama Praticamente qua il tempo, queste cose... Non so perché ma fanno tipo fare al tempo una cosa brutta E quando tipo questa barra scende tutta Vedete che sta scendendo Tecnicamente si muore Cioè non è che si muore Però succedono cose brutte Infatti adesso cercheremo di vedere anche che cosa succederà concretamente Perché tecnicamente le cose brutte che potrebbero succedere a me O a chiunque si imbatta in questa cosa qua Potrebbero diventare molto di più Infatti dovremmo stare super attenti ma letteralmente tantissimo, perché se no, qua, potremmo rischiare veramente di lasciarci la pelle, anche magari di far nascere nuovi segreti. Guardate qua il mondo come si muove, guardate, guardate, vedete? Questa cosa è veramente inquietantissima. Ed è la cosa più bella di questo gioco, perché tecnicamente quando tu ti muovi in questo mondo, che è così maledetto, e ci sono queste cose, tu devi stare attento a queste cose, perché se no, rischi tanto, rischi che perdi tutte le tue cose, tutte le... Le cose più preziose che hai. Infatti adesso la barra sta continuando a scendere. Io direi di farla scendere e vedere cosa succede. Per carità, sta diventando tutto rosso. E, e sto perdendo vita. Aspetta, aspetta, devo mangiare, devo mangiare, devo mangiare. Oh mio dio, oh mio dio. No, ehi. Cosa succede? Ok. È sceso tutto. È sceso. Guardate, guardate, questi sono i mostri. Via, via. Allora, prima di tutto, che, che mostri sono? Che brutti che sono, mio dio. Cioè è assurdo. Però, tecnicamente... E niente, mi ha ucciso raga, mi ha ucciso Ok, va bene ehm, Ovviamente io ero andato in creativa per prendere la spada abbastanza forte Però adesso direi invece di farvi vedere effettivamente come si gioca questo gioco Che è veramente bello Però direi di evitare quella tempesta di prima Tranquilli, so dove andare Allora, per prima cosa si devono raccogliere queste pietre E si deve raccogliere anche una cosa particolare Che poi ci servirà per poter craftare l'ascia Per poter ovviamente spaccare gli alberi, diciamo, tagliarli perché serve Ecco in realtà questa serve Questa cosa l'avevo già presa in realtà Allora tecnicamente Com'è che si mette a terra? Ok con shift Allora pra, Ok Flintax head Ok questa devo fare Allora praticamente qua Questa è una cosa veramente particolare Tu devi spaccare questi blocchettini per craftare È diverso da, da, da quello che tutti conoscono Cioè Minecraft Perché effettivamente qua si deve craftare proprio a mano Che devo dire è carina Poi non è nemmeno troppo difficile Quindi secondo me ci sta e l'ho presa, allora adesso tecnicamente, se prendo però ovviamente queste cose che danno gli alberi, cioè questi bastoncelli, metto questo qua. E poi metto l'ascia, mi faccio l'ascia, vedete? E eh, lo so, è bello, è bello, cioè dai, secondo me è bellissimo. E ovviamente adesso andando, non lo so, tipo qua... Spaccando questo legno, vedete, ovviamente vi dà, da... a parte che è un po' difficile effettivamente spaccare questi alberelli, ma pian piano si fa, ok, perfetto, E devo dire che è bello raga, no? Poi ovviamente c'è sempre da considerare che ci sono molte cose nuove e diverse da Minecraft, cioè non dovete fare l'errore di pensare che questo sia Minecraft, no, è diverso, è proprio diverso, un nuovo gioco molto bello. Dire. Ok io sto sentendo quella cosa là questa, Quella musichetta Non so se l'avete sentita Eccola è là, via via Prima che per carità mi ammazzi Via via Mai più queste cose mi raccomando Perché sono pericolose Cioè dobbiamo stare super attenti adesso quando andremo in giro E io devo pre prendere altro legno Perché mi devo fare altri attrezzi E dovrei andare tipo in miniera a prendere magari Che caspita ne so magari una pre pietra preziosa Sarebbe bello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 Ah, guardate, quella è la luna. E poi queste, queste cose che vedete qua in cielo sono nuvole, non sono zucchero filato. Anche se sarebbe molto buono, effettivamente. Ovviamente io non sono minimamente esperto in questo gioco. E, si può notare, chiaramente. E faccio fatica, infatti muoio molto spesso, purtroppo. E questo, secondo me... <ride> È una cosa da tenere in considerazione eh? Peraltro ricordiamoci sempre di tenere d'occhio questa rotella eh. Mi raccomando Perché questa segna la tua morte <ride> Non so, sto scherzando Ovviamente noi raccogliamo tutto quanto Cos'è sta roba? Ho trovato una stella marina ma che figa um, Se vedete per caso questo personaggio che è così brutto vi garantisco che è normale Io non so perché l'abbiano fatto così io non, non ne ho la più pallida idea Cioè sembra io che mi sveglio la mattina praticamente Scusate perché c'è una caspita di rana che fa il verso di un maiale La ruota si è fermata non mi ricordo più in che direzione doveva girare per andare bene Guardate una cascata, che carina Sto craftando un coltello, come vedete E sta arrivando la notte, peraltro Quindi diciamo che un pochino ora sono preoccupato, effettivamente Sta essendo un po' pericolosa la situazione qui Dove entro, prima di tutto? Direi di entrare eh, qua dentro Ok, questa è già una casa praticamente... Ok, as aspetta che faccio una pala È di nuovo giorno Direi di abbandonare questa cosa Raga, sto morendo di fame Raga, aiuto! Sto eh, Non avevo... No, per carità, no, no, no, no, perché adesso devono essere i lupi! Come fanno ad esserci pure i lupi qua? No, allora vai via lupo, perché adesso hai rotto le baccole. Ok, va, fatelo dire, hai proprio rotto le scatole in una maniera unica, che veramente... <clears throat> Ho trovato qualcosa? Signori! Allora, pff, lì vedo un lupo, il che non è positivo. Però io al lupo posso tirarle le pietre, eh. Guardate che non mi spaventa mica il signore No però allora se muoio non va bene Perché io qua devo vivere Perché qua mi sono allontanato anche un bel po' E non saprei ritornare a, a riprendere i miei oggetti Il fatto è che qua non si trova una beata ceppa di Guardate vorrei dire anche altro perché Ah no non è vero c'è qualcosa effettivamente Allora vediamo cosa posso fare Buttare la stella marina probabilmente Faccare posso Stare attento per carità al lupo Ok Andare piano piano piano Piano piano prendere questi oggetti che non so che caspita siano. Via. Uh, yeah. Ah! Ok, devo farmi un cestello. Perché qua, praticamente, questo poi posso raccogliere gli oggetti. Ah, la mia wiki mi dice tutto. Non preoccupatevi proprio, perché qua c'è l'esperto Dunis con la sua wiki che gli dice tutto. Allora, praticamente devo prendere queste cose. E forse si fa anche più velocemente con questa cosa, esattamente. Con questo oggetto qua io posso prendere più velocemente eh, queste cose, non so che caspita siano E posso fare il cestello che mi può, può dare più spazi nell'inventario, il che è, direi che è utile Oh ehi, hey, attenzione, ricordiamoci che c'è un lupo qua E se eh, il lupo arriva e mi ammazza Che oh, ho appena detto? Cosa, cosa ho appena detto? Sto morendo di fame E. Eh, ok Cosa faccio, signori? Cosa faccio se muoio di fame? Allora direi che prima di tutto il cestello è d'obbligo. Ok, perfetto, ho fatto un cestello, ora posso avere tre spazi in più. <ride> Cosa vedo nei miei occhietti? E beh, lì ci sono delle bacche, però lì c'è anche un coniglio. Piano, per carità. Piano! Venite qua! No, allora, venite qua. sono scappati? Venite qua! Stup, madonna, quanto li odio. Vabbè, andrò a prendere le bacche, non importa. Però intanto metto questo qua. Allora, datemi le bacche, per carità, ok, perfetto, mangia, mangia, mangia, mangia, veloce, perfetto, ora non sto più morendo, il che è positivo, no? Perfetto, mangia ancora, mangia ancora, mangia, mangia, oh, che buono, perfetto, ho recuperato un po' di fame, perfetto, allora, ce la stai cavando, eh, ce la stai cavando. non preoccupatevi, ci sono io che sono proprio esperto, ho un paziente intellettivo, molto <ride> Non è vero, non, non so di cosa sto parlando. In realtà, tutti mi dicono che sono stupido, cioè ci sarà un motivo. Qua abbiamo un lupo disteso a terra. Secondo me, non è morto, anche perché ha ululato. Secondo me, sta dormendo. Quindi, lo lasciamo lì. Anche perché tecnicamente i lupi non si possono mangiare Oh, che buono questo Questo è il grano Che secondo me ci si può fare qualcosa col grano Non so esattamente cosa Devo farmi altri cestelli Oh, ricordiamoci della cosa temporale, eh? Chissà quali segreti si nasconderanno su quelle montagne Quest'aria mi dà una strana impressione Mi sembra tutto fin troppo calmo Mmm Altro cestello in arrivo Ok, sta di nuovo arrivando la notte Molto male, la seconda notte si sa è sempre la peggiore Ma in realtà io non metterò piede fuori perché tanto so che muoio Ma <ride> è inutile cercare di morire Almeno non questa notte Vi prometto che magari prima o poi riusciremo anche ad andare la notte fuori Magari se però trovassi un posto sicuro dove stare sarebbe meglio Però non è qua di certo E adesso devo fare tipo un fuoco da campo, no? il campfire Che in realtà non si chiama proprio così, si chiama Fire pit Ok devo prendere questa erbetta Per fare il campfire Perché giustamente serve bruciare serve... Ovviamente probabilmente servirà anche una sorta di carburante Perché chiaramente il fuoco come che si accende Quindi probabilmente dovrò creare un tool aggiuntivo Io ovviamente sto seguendo la wiki eh, Perché è un po' Devo dire cioè non è semplice da, da, da, da. Non è intuibile Ecco come dire E siccome voglio farvi vedere tutte le cose giuste eh, Preferisco appunto seguire la wiki allora, tecnicamente, uh, ok, allora, um, allora, allora, aha, allora, vedete, questa cosa, praticamente, posso fare questi cosi, Pff, cosa sto dicendo, allora, vi spiego meglio, praticamente, voi mettete un, um, dei pezzi di legno qua sotto, e qua ce lascia, e praticamente vi crea questi firewood, che vi servono necessariamente all'inizio del gioco, allora, sì, Piazza uno di questi e poi fa si fa così. Guardate, raga. Ho oh, fatto il coso. Adesso. Si serve accenderlo, ovviamente. Ehi che cos'è? Ah, sto morendo di fame, giusto. Ehm, ok, allora. Cibo. Sto vedendo qua delle bacche. Che okay, perfetto, allora. Prendi queste e mangiale, mi raccomando. Devo dire. Scrivetemi, ovviamente, nei commenti. Se vi piace questo gioco, perché ovviamente lo riporto e eh, volentieri. Mangia prima che muori. Ok. E non lo so, ditemi se volete fare tipo delle sfide Sapete che possiamo fare un sacco di cose Perché questo è un nuovo gioco Potremmo anche fare dei roleplay Peraltro, stanno già essendoci delle mod Quindi ovviamente io posso farvi vedere Diciamo dei video anche con delle mod Posso farvi anche vedere Farvi dei tutorial su come fare le mod Non lo so, cioè Ditemi voi se volete qualcosa Sbrizarritevi nei commenti Perché a me piace molto questo gioco E vorrei continuare a portarlo Ovviamente voi volete Perché nel senso I video li faccio Alla fine per voi Eh non è che Cioè nel senso Non è che me li faccio da solo Se no cioè Se no ci gioco alle cose Che mi piacciono da solo E va bene però Nel senso È ovvio che Ogni content creator deve fare i video per la sua community Ovviamente con video che gli piacciono A me piacciono molto questi video Allora queste cose me le prendo perché chiaramente si può fare la coltivazione Raga ho trovato un quarzo Allora con questo quarzo so che si possono fare delle cose Non mi ricordo più cosa si poteva fare Ma qualcosa si poteva fare Allora io direi di posare per un attimo queste cose qua E questa è la nostra mini coltivazione Allora eravamo rimasti al carburante il carburante si fa così, secondo la wiki. Allora, tecnicamente io prendo la mia bellissima erbetta, che si trova qua, e lo met la metto qua. Dopodiché, devo prendere dei due bastoni, e si mettono così e così. Ed eccolo qua il carburante. Uh, cioè, diciamo, il fire ignite. E, tecnicamente, ora... Ok, si fa... si preme praticamente... si tiene premuto il tasto destro del mouse. E... Tecnicamente si riesce ad accendere il fuoco Molto bene Ho capito vi serve il crucible Però vi faccio vedere il processo per farlo Ora allora praticamente voi dovete avere la clay vedete Aha E come vedete si fanno questi crucible Ovviamente voi dovete fare tutto questo processo qua E l'avete fatto allora Praticamente potete mettere queste cose qua vedete I copper che tecnicamente messi appunto tutti qua si cuociono, deve, però la temperatura deve salire, quindi devo mettere altre di queste cose. Dopo che questo coso, diciamo dopo che il fire pit, il campfire, si è raffreddato, praticamente eh, lascia a terra mh, appunto il charcoal, e il charcoal brucia la temperatura, come c'è scritto nei 1300 gradi. E qua effettivamente servono solo 1084. Quindi fra poco potremmo finalmente smeltare il copper. Ovviamente però servirà un po' di tempo prima di prendere il charcoal Nel senso che ovviamente ehm, ci metterà un... 18 ore Beh, so che è tanto, lo so Mi dispiace, non ci posso fare assolutamente niente Però, beh, è bello Ah, avete visto? Avete presente la clay che vi avevo fatto vedere prima? Allora, praticamente qua Si può versare... In questo coso, ok tecnicamente, ok perfetto, uh, non ho capito però come si fa questo coso. Però tecnicamente ora che si raffredda, stavo cercando un po' di cibo e stavo pensando che questo è un gioco davvero difficile. Eh. Adesso faccio il piccone che si deve raffreddare. Cioè vedete ci sono molte meccaniche che quasi ricordano la vita reale, nel senso che comunque bisogna aspettare per le cose. Non è immediato magari come su Minecraft, ma ve l'ho detto, è sbagliato proprio paragonare... Minecraft a questo gioco, e finalmente abbiamo la pickaxe head, ora qua è molto più semplice perché basta fare questa co cosa qui Oh, e ce l'abbiamo tecnicamente, alleluia, madonna santa È stata veramente dura da, da fare, io non, non ve lo nascondo assolutamente Prenderò questo perché in realtà questo è abbastanza utile devo dire E direi che adesso finalmente possiamo spaccare la pietra cioè, letteralmente, cioè... Mh, guardate... No, questa è terra, scherzavo. Aspetta, perché questa ce la dobbiamo assaporare proprio benissimo. Oh, Bene! Sono contento. Ah, che bello. Qua vale molto di più invece... Spaccare la pietra adesso. Perché... Perché ce la siamo proprio faticata veramente tanto per fare. Io direi di andarcene immediatamente. Lontani da qua. Puzzi schifoso, via. Perché sono così cattivo? Così stupido anche, perché mh, Proprio, cioè, non me lo aspettavo Così difficile, perché letteralmente Io ve lo stavo dicendo che non sapevo giocare E sto registrando letteralmente da due ore Per capire come si fa un piccone Un piccone Uno, cioè, nel senso, non è che dici Cioè, la base, no? La base, il piccone, no? Quando inizi a scavare Per iniziare a trovare dei materiali No, un piccone tra 300 ore Per farlo, però cioè, se muoio. Pensavo sono morto sono, Ho detto sono morto Posso essere però già morto giusto? Madonna santa raga Se io muoio adesso E non ho niente io spacco tutto eh Sp Allora vado immediatamente Tipo dentro una montagna e, e mi nascondo lì dentro non mi interessa Aspettate de devo trovare qualcosa Perché se no qua ci muoio Non so come dire ma non, non, non posso cioè, ah, Ok facciamo così Io là in lontananza ma che cazzo. No, raga, raga, raga, raga, raga. Ok, ovviamente io vi faccio altri episodi su questo Vintage Story molto difficile. Ovviamente fatemi sapere se li volete, perché li, li faccio nel caso. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Lasciate like e scrivete. Ciao nei commenti e io vi saluto.